Zombie apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, allora nuovo video che è criccio anche oggi pomeriggio, come state? Spero bene e niente, allora questo video che è criccio vuole essere un video così per stare un po' insieme eh, nulla quando vedrete questo video l'avrò già pubblicato in, eh, in serata tardi sempre se riesco perché magari lo carico quando torno dal, dal dentista nel senso quando, ritorno, quando rientro a casa che sono andata dal dentista e quindi lo, lo carico niente eh, cosa dirvi di bello nel frattempo sono riuscita a eh, ripristinare il mio bel telefonino perché non voleva sapere di eh, ripristinarsi, non era lo Xiaomi ma era bensì l'iPhone. Voi direte ma quanti cacchi di telefoni hai? Ne ho due, però cosa dico tre, due, ne ho due perché eh, gli altri che avevo mh, decenni fa e parlo di anni fa eh, sono andati proprio a quel paese nel senso che mi hanno mollato e me ne ho comprato uno nel frattempo l'altro è andato un po' molleggiandosi l'ho fatta aggiustare e infatti me ne ritrovo due non capisco il perché ma vabbè dettagli le se sempre le solite storie e vabbè. nel frattempo come il roser lucido me mi, mi vedete sempre col solito um, come dire quello di labello di Valentina Ferragni e nulla pare che mi sta piacendo no cosa dico pare mi sta piacendo abbastanza e quindi niente mi piace un botto attendete ah, un attimo e niente quindi spero bene e ci vediamo quando torno dal dentista ragazze perché non lo so ragazze volevo fare questo video ma perché non ho pace ma i dettagli Ah, l'outfit di oggi, l'ho fatto vedere poco fa, non è più casalingo, ma mi ha messo sempre questa maglia floreale, col pantaleggings e in più altre scarpe, ovvero queste qua. Queste, aspettate un secondo che me le levo. Sono queste un po', sempre quelle solite scollate da un lato, vedete? Sono queste. Però sono belle, mi ci trovo abbastanza comoda. Lo so, non è bello da far vedere nel video così, ma questo è video questo è lo video come sto dicendo questo video prendetelo così per come viene a meno che non decido di tagliare qualche cosa ma vabbè e niente ragazze già quindi che dire se vedete tanti tagli è per questo motivo perché ho deciso che finalmente se riesco con iMovie perché lo so che iMovie è uno, un programma di montaggio di quelli proprio spartani, quelli se più semplici spartani, il più caserci possibile. Ma io mi trovo bene più semplice con iMovie. E eh, vabbè, iMovie perché con l'iPhone chi ha l'iPhone io che si trova bene con iMovie. Non so se il trucco sta reggendo, ma mi pare proprio di sì. Un po' i lati se ne è andato, le gote, ma vabbè, chissene. Bene ragazze, allora intanto guardo che ore sono, sono le 16.29 e io devo andare, tra poco, alle, alle 5. Alle 5 devo andare perché ho l'appuntamento dal dentista, quindi sto video lo carico quando torno. Cioè non è che lo carico di botto. Farò tanti spezzettoni e di video di, di, di ricci e poi ehm, non lo so. Dovrò fare anche un altro video dove parlo di prodotti beauty finiti, già. E niente. Non lo so se penso di portarvi con me dal dentista, ma non credo. Quindi penso che vi... Penso che assolutamente... Penso di... Ah, quindi ciao... E rieccomi ragazze, come state? Allora, sono tornata adesso dal dentista, ovvero sono rientrata nuovamente a casa, ero dal dentista e niente, non sono potuta, non ho potuto fare un bel niente perché ci vogliono tante cose da fare, quindi il eh, dentista in cui mi deve curare i denti, pur, pur, purtroppo, ahimè, non me li può fare perché ci vuole... Un, uno specialista appunto perché non so qua i dettagli di chi e come però ho dovuto fare tante cose che c'è, cioè, come devo spiegarvelo, un poche parole non, eh, non posso fare nulla se non eh, in un eh, in un ospedale perché purtroppo io non ce la posso fare a farlo da un, da un dentista così boh. non per parlare male di dentisti ma proprio Comunque parlando di altri discorsi, ha visto un paio di denti, sono da curare altri e altri ancora invece sono da, come si ha detto, revitalizzare o cose del genere. E vabbè, e niente, non, non ho potuto fare né uno né l'altro, quindi vabbè, ci vuole una specialista per me, quindi vabbè, niente. E quindi tutto sommato, eh, alla fine dei conti non riesco non vabbè comunque io tutto sommato adesso sto bene allora per parlare del trucco il trucco ha retto piuttosto bene come potete ben vedere sì il trucco ha retto bene e sta reggendo tuttora bene a parte il rosetto che me l'ho tutto mangiato nel senso che la maschera me l'ha un po' tolto ma va bene la mascherina e il resto è tutto a posto cioè, anche i capelli no, non è che sono così male però vabbè ah le unghie lo stesso le ho un po' ritoccate ai bordi ma vabbè non so cosa si possa ben vedere però eccoli qua niente queste sono le mie belle unghiette non so cosa riuscite a vedere però questo è quanto quindi nulla ragazze Questo era tutto Io volevo tagliare ma mi sa che non riesco a tagliare i video Perché non sono capace Non mi sarò mai capace a tagliare i video Non lo so, vediamo cosa riesco a tagliare Cosa non riesco a tagliare cioè, E niente Bene ragazze, io adesso eh, taglio qua il video, nel senso che chiudo quel video perché tanto non ho altro da dire Ah, sì, avrei da dire sui prodotti terminati beauty e poi niente, pubblico, pubblico gli altri video A dopo Ah, ciao Altro video su prodotti beauty finiti e beauty, appunto, Ecco qua Questa è la busta come potete ben vedere e vado a casa allora con il primo prodotto ho terminato questo qua igiene intima eh, protezione delicata malva e ph fisiologico dell'euro spina ferro di magnolia ed è molto buono mi piace un sacco col, ta, col tappo... È, è come si dice il tappo? vabbè il tappo pump questo qui è molto buono e poi ho finito Cosa ho finito? Un campioncino della Vichy che sta ancora gocciolando, io non capisco il perché, ma vabbè. Questo è della Vichy e mi è piaciuto davvero tanto. Poi, poi, poi, poi. Io non so cosa metto dentro. Ho terminato questo campioncino della Ventermal Questo, sì, dentro c'è il campioncino e questa è la sua scatola, non so come si possa. Ecco qua, questo è il suo campioncino, vedetelo. E l'altra è eh, la scatolina. No, non si vedrà mai la mazza. Aspettate un attimo, che voglio provare a vedere se riesco a ah, regolare un po'. Ok, forse così si vede un po' di più. Allora, il bagno schiuma di cocco, acqua di cocco e monoi rinfresca idrata coconut della. Vidal, molto buono, mi è piaciuto un casino. Poi, altro Vidal e poi finito con una crema nivea. Altro Vidal al miele caccia e vaniglia, eccolo qua, buono, buono, buono. Poi, nutriente, 4, 48 ore, ma vabbè dettagli. Per pelle secca e molto secca, 50 ml, 500 ml di prodotto, scusate. Anche questa mi è piaciuta un casino, la adoro, eh, mi idrata abbastanza, solo che vabbè, dopo di, di aver messo questa, se fa ancora caldo, mi, un mi rifaccio un'altra doccia. Eh, ragazze, le docce qua non finiscono mai, vanno via come il pane questi, diciamoci la verità. Perché ci piacciono, ci piacciono. Eh, C'è altro? No. Allora, non vi ho vedere questo. Questo mi è piaciuto perché... È come una non ha fatto tanto schiuma perché altro è buona perché aveva buon profumo tutto lì e basta quest'altro ve lo faccio vedere non so se l'avete vista all'Eurospin spin a ah, me piace comunque molto buono basta ragazze non c'è altro il video termina qui e non so se film se inserirlo nei video di chiacchiericcio o nel video beauty se lo ha separato a serie Vediamo adesso eh, Cos'altro dirvi? ah Ve li faccio rivedere il trucco Aspettate hm. Ciao Niente, ciao Allora, mettete like, commento E perché no Iscrivetevi e attivate la campanella Sempre se vi va Ciao ZOMBIE APOCALYPSE Zombie.